Buonasera a tutti carissimi amici, quello di cui vorrei parlarvi in questo video è la morte iniziatica, diciamo che siete sempre più pronti per piano piano ascoltare gli insegnamenti e le conoscenze per quello che riguarda la percezione e il viaggio della coscienza verso la propria libertà. La morte iniziatica, in realtà, è esattamente come la morte normale, cioè quello che accade quando si parla di morte iniziatica è esattamente quello che accade a tutte le persone quando avviene una morte fisica, biologica e cosa accade a tutti noi quando moriamo? Accade che la coscienza viene completamente staccata dal corpo. Nella Kabbalah si dice che Malkut ti viene tolto da sotto i piedi, cioè praticamente entri in Yesod. Volente o nolente, <ride> entri in Yesod. Questo è quello che accade. Cosa è esattamente Malkuth. Le sefirot dell'albero della vita, ognuna delle sefirot, sono diverse cose tutte assieme. Prima di tutto sono delle forze, delle energie, presenti e che compongono tutto l'universo. Ma l'aspetto che a noi interessa è che le sefirot sono stati della coscienza. Quindi la coscienza infinita si aggrappa ad un determinato stato coagulato, potremmo dire, creando un'esperienza della coscienza. Malkut è la terra, quindi lo stato terrestre della coscienza, quello in cui tutte le persone, quasi tutti veramente, almeno che non sei iniziato, cioè che hai attraversato la morte iniziatica, tutte le coscienze sono inchiodate alla terra, prigionieri della terra. Ma cosa significa questo? Significa... Guardatevi intorno un secondo, guardatevi intorno. Io sono un corpo fisico in mezzo ad altri corpi fisici. Questa è la visione terrestrificata della coscienza sulla Terra. E perché dico che è una prigionia della coscienza? Beh, perché tu non sei un corpo fisico. E c'è la prova di questo, la dimostrazione empirica. Chiudete gli occhi, adesso assieme a me. Lasciate che il corpo sia immobile. Fermo. Lasciate che sia fermo e osservate la coscienza. Cosa sta accadendo? Osservate solo la coscienza. Lasciate andare tranquillamente il corpo, non prestate nessuna attenzione al corpo. Sentite la coscienza e basta. Avrete percezioni variabili su questo. Potrete sentirvi un po' sollevati, un po' eh, areosi, eh, un po' più grandi, più piccoli, più espansi. Questo piccolo esperimento serve per dimostrare che voi non siete il corpo. è la coscienza che si aggrappa all'idea di essere un corpo in mezzo ad altri corpi fisici. Questo è come risultato essere in un angolo dell'universo dove tutte le forze ti sono contro, dove puoi dare la colpa a questo, a quell'altro, al sistema che è sbagliato ai nemici agli amici questo è il risultato di una coscienza che è inchiodata con le tecniche pratiche di sviluppo magico in cui si prende per oggetto esattamente la coscienza, inizia piano piano al di là delle tecniche stesse. Quello che è importante è che inizia piano piano a avvenire una maturazione, una maturazione della coscienza. Io ricordo che con il mio maestro ho praticato tantissimo e le conoscenze che mi venivano trasmesse erano ancora di più, circondato dall'impossibilità di trascrivere tutto, di registrare tutto, di, da quanto era vasto il campo di conoscenza, ma quel che sempre mi diceva è che quando un frutto è maturo, poi cade. Me lo ripeteva spesso questa frase e io naturalmente non gli davo peso, perché ovviamente era la cosa meno importante in mezzo a alla vastità anche delle conoscenze esoteriche delle pratiche magiche se non che devo dire per esperienza personale che quello che poi accade veramente è proprio questo ecco perché non ha importanza quale poi tradizione tu vai a seguire. Può essere hindu, può essere cinese, taoista, può essere dei Maya, può essere messicana, può essere uh, russa, può essere inglese, può essere celtica, può essere africana, non lo so, può essere di tantissimi modi. E cosa sono questi? Sono linguaggi, sono metodi. Una via che è autentica è metodo. Sono metodi per far maturare la coscienza. Mentre tu credi di praticare, la cosa più importante che accade è quella di cui non ti accorgi e cioè la maturazione, passo, passo, della coscienza. E questa è una cosa che può accadere a tutti. Non è che devi essere chissà come scelto, o in chissà quale sentiero, in chissà quale via. Perché dovete capire una cosa. Che l'essere umano ha la possibilità dell'anima. Ma gli esseri umani hanno un piccolo grano di anima. Non di più, come un seme. E nella tua vita sta a te nutrire e far crescere questo seme sempre di più. Ecco cosa intendo per maturazione. Ed ecco che quindi accade diverse volte a chi sta maturando. Veramente, accade diverse volte di avvicinarsi all'esperienza, ma naturalmente è come se si facesse una toccata di questa esperienza, che è la morte iniziatica, che è l'esperienza ultima, chiamatela un po' come volete, ma... Vi sono dei bagliori sempre, prima dell'alba, c'è cioè l'aurora, e il gallo poi canta, no? Ecco, il canto del gallo, che era prima dell'alba, rappresentava proprio questo, queste piccole ma importantissime esperienze che la persona che, in un modo o in un altro, sta andando avanti maturando la coscienza, avrà queste piccole ma importantissime esperienze che gli danno un contatto diretto con la realtà. Poi si ritorna qua ed è come se ci si accorge che non si è fatto il salto, però ci si accorge anche che non saremo più quelli di prima perché per un attimo si è visto la realtà. Questo è il sintomo di maturazione della coscienza. Accade invece andando avanti in questa direzione. Vi ripeto, le vie per arrivarci sono tantissime e a volte sono anche individuali. Mi correggo, sempre sono individuali, perché la coscienza è su questo piano terreno, su questa vita materiale, chiamiamola così, per conoscere cosa? L'individualità. Ecco perché io vi parlo sempre di individuo e perché dico che la magia è via individuale, perché la coscienza, l'obiettivo di, di un mago non è dissolversi nel nulla o Uh, diventare il mare infinito, cose del genere, anichilimento quasi, no? No, è dall'individuo che si parte con la creazione di noi stessi. Ma torniamo a noi. Dopo varie esperienze che sono di maturazione, di maturità, e che vi fanno capire... Cosa è il contatto con il reale, voi iniziate piano piano a osare sempre di più, fino a quando quello che deve accadere accade. È un un'esperienza che vi piomba addosso solo quando siete pronti naturalmente le metodologie trasmesse da bocca a orecchio da bocca a orecchio servono per favorire questa esperienza che è la morte iniziatica ma vi ripeto una persona potrebbe anche arrivarci quasi casualmente da sola. Tutto dipende siccome dalla maturità della coscienza. Magari avete lavorato tanto nelle vite passate. Ormai quel che... Capite? Questa vita è definitiva. E quindi vi accadrà. Non ci sono alternative. Vi accadrà. Cosa accade quando arriva la morte iniziatica? È un'esperienza che è stata descritta anche negli antichi testi alchemici come l'opera al nero. Quindi, ricordandoci comunque le connotazioni di morte, perché l'opera al nero deriva da una putrefazione, putrefatto, ok? E quindi una fermentazione in cui deve morire assolutamente la materia, a mo' di sacrificio, affinché, appunto, si produca, in questo caso, eh, il mercurio, l'alcol, ok? Dalla fermentazione, descritta in altre esperienze come il colore nero più nero del nero. E quello che si va a intendere è un punto di non ritorno in cui tu ti riconosci in tutto ciò che esiste. Tu sei il tavolo, tu sei il divano, tu sei il quadro, tu sei la stanza, tu sei l'amico, tu sei la famiglia, tu sei il marito, tu sei la moglie, i figli. Sei sempre tu fino a quando tu sei gli alberi, tu sei eh, le stelle, tu sei il cielo, tu sei il mondo. È qui che accade la più grande realizzazione. Tu sei il mondo. Tutte le conoscenze sull'universo, sulla natura, avevano sempre parlato solo di te. Da questo momento in poi, quando accade questo, tu sei sveglio. Sei sveglio? in questa dimensione di sogno entrando di fatto in quello che comunque ogni civiltà a sua maniera descriveva il mondo degli dei perché se sei sveglio in questo mondo tu entri nel mondo degli dei oppure detto in una tradizione un po' più cabalistica, così, nel cuore di Dio. È un altro stato della coscienza, dominato da Tifaret, dal sole. E anche lì ci sono delle sfumature, ma quello che mi premeva spiegarvi è che Cambia tutto. Non siete voi che fate qualcosa di nuovo o che raggiungete qualcosa di nuovo. I, è, cambia, siete cambia, è, è cambiato l'io. Mentre siamo abituati che ogni esperienza della vita cambia qualcosa, le esperienze della coscienza, che io chiamo anche le iniziazioni della coscienza, vanno ad agire proprio su quello, sull'io. Quando è accaduta la morte iniziatica, tu diventi ehm, re del mondo perché sei il mondo. Tante cose cambiano, anche a livello pratico, a livello fisico, ma per adesso non vorrei sbilanciarmi troppo. Tutti quelli che vengono definiti poteri, eccetera, iniziano a svegliarsi perché tu hai raggiunto il senso di unità con quello che ti circonda. Ecco perché dico, è l'io che hai cambiato. L'io è diventato uno. Capite? Questo è accaduto. Quindi, nella morte normale delle persone, accade che Malkut ti viene tolto dai piedi, la terra ti viene tolta da sotto i piedi. Però, siccome le persone non sono abituate non hanno fatto allenamento per rimanere coscienti senza l'appoggio dei cinque sensi e, e dopo la morte dei cinque sensi non ce li hai più, allora la persona andando avanti eh, rimane eh, in uno stato fumoso della presenza, no? Fino a quando infatti non ce la fa, diciamo così, e ripiove giù, cioè si rincarna, perché è, è, è la brama no? di quello che eh, era rimasto della materialità che aveva coagulato, è per brama, è sempre per desiderio proprio, che uno piove giù come il piombo che, che, che va a fondo, capite? È un po' quello il senso. perché non sei agganciato a Tiffaret. Quindi la morte iniziatica è il risveglio da questo sogno. Se voi di notte state facendo un sogno e sognate le montagne, i fiumi, gli alberi, i laghi, un castello, ma poi tutto ad un tratto vi svegliate dentro al sogno, scoprite immediatamente come è tutto... È tutto voi, è tutto in voi stessi in realtà. Quindi se volete far piovere, fate piovere. Se volete eh, trasformare un po' il monte, lo trasformate. Potete fare tutto quanto che volete. Vi accorgete che è un po' come se foste nella vostra testa. cioè Vi accorgete che è creato da voi ogni singolo centimetro. Questa è la dimensione, diciamo così, lo stato della coscienza sotto a quello che stiamo vivendo adesso. Diciamo inconscio, subconscio, inconscio. Poi abbiamo lo stato conscio, che è questo che stiamo vivendo adesso. Risvegliarvi. Nello stato dei sogni vi permetterà di avere pieno potere sui sogni. Risvegliarvi nello stato cosciente che è questo vi permetterà di avere pieno potere su questo sogno. E accederete allo stato di coscienza degli dèi. Perché questi nomi un po' pessimisti forse, quali morte iniziatica, putrefazione, il nero più nero del nero, Perché di fatto quando uno si sveglia alla realtà del mondo il mondo cessa di esistere. È la naturale conseguenza di chi si sveglia dentro a un proprio sogno il sogno cessa di esistere siete voi che state dando realtà alla madre al figlio all'amico al collega a quello che ce l'ha con te a quello che è tuo alleato voi state dando vita realtà a tutto quanto ma se uno si risveglia in questo sogno tutto cessa di esistere il mondo cade crolla si spezza come un gioco di specchi che ha raggiunto la sua fine e si sa che uno specchio quando è rotto non può più essere ricostruito. Non è certamente la potenza di un delicato fiume di montagna, no. Stiamo parlando de, del risveglio, della morte che dona la vera vita. Stiamo parlando, semmai, della potenza, del fulmine.